Ciao a tutti ragazzi, ragazzi. siamo Dynametics Marco 007 e Siamo tornati su Yoshi's Bully World allora. E' la scorsa parte Aspetta, eh, non mi ricordo che abbiamo fatto Abbiamo finito il mondo 5, incluso il livello sì. finale Che non era neanche tanto male ecco. eh, comunque, E purtroppo abbiamo, abbiamo già finito il gioco, il gioco. <ride> <ride> Al 100% <ride> E questa parte praticamente la, adesso la stiamo recuperando Quindi adesso io prendo lo Yoshi che avevo Che non è qui Dove cacchio Dove eh? siamo finiti? Da dettaglio cambiamo gli Yoshi Ok, eccoci Fermo, dove vai? Di qua Ah, già Sta qui Perché al mondo 5 Sì Abbiamo finito i livelli al 100% Vabbè Bene, sì uh, Quindi in questa parte noi abbiamo già tutti i collezionabili Quindi Perché vai al mondo 4? Perché sta andando storto Boh, non lo so Allora, se, se anche se va storto perché premi A. No Ok, ora anche se abbiamo finito tutto il gioco al 100% stiamo recuperando questa parte perché è andata persa. Anche la prossima parte di, uh, di Paper Mario di Origami King è andata persa, quindi yay. Um, Io metto questa ovviamente. Cercheremo di prenderli tutti i collezionabili all'inizio visto che non sappiamo quali, quali prenderemo e quali perderemo. Sicuramente no, lo possiamo preso vedere tutti. già. Lo so, in che senso quindi, già? Che li vediamo, quando li prendiamo, quali sono? Lo so ma poi come facciamo a ricordarci i qua abbiamo già preso nella seconda parte del livello? Fai finta. Vabbè questo è il 6-1. E abbiamo già fatto quindi più o meno sappiamo dove sono le cose, tipo qui. Comunque l'abbiamo fatto non. cioè non troppo tempo fa però. Però sì. Bene, basta che siamo attenti, controlliamo bene tutto. Inol inoltre i, i timbri che abbiamo già preso hanno il simbolo dei timbri sopra Sì Possiamo dire che ce l'hanno timbrato sopra Le vite nemmeno ci servono Sì, non ci interessano, quindi possiamo morire quanto vogliamo Aspetta uh... Timbro No, lì, lì sotto non c'era niente, me lo ricordo Stavamo praticamente spindrannando il gioco Però allo stesso tempo no Beh, tanto le cose più difficili Erano i I cuori quindi mm. E i timbri Ma ora i timbri Ce, ce li ricordiamo più o meno E anche um, Ce li abbiamo già segnati E illuminati per la tua cosa Sì, sì Qua c'è una stanza segreta Con i timbri e un gomitolo Ma no, neanche sniper, ok. Ora allora, si gitta giù. Via. Abbiamo saltato qualcosa di già? No. È stato... oh, nel primo take del, del video abbiamo perso il primo gomitolo, quello che era su, nascosto su.. Sì, sopra. là sopra. Qui c'è un timbro. Ok, non ho combattuo. C'è il gomitolo di. Ah, via. Yeah. No. Beh, qua non c'è nessun timbro, posso andare avanti. Ora rispondo subito, sì. Proviamo a prenderli il gondolo forse. Vieni, vieni. No, la, la odio sta parte perché è difficile avvenire. Sei troppo vicino al mondo. Vabbè. Oh, che perdi quel tempo. Ah, ci sono arrivato io, tu no. Quelli sono due timbri, vabbè li prendiamo ovviamente per completezza Anche se potete vedere bellissimo Vabbè, anche lì <ride> No, là non c'entra, lì comunque Sì, comunque li dobbiamo prendere in effetti lì. Eh, qua invece non... Pure se fosse e chi, se ne, chi se ne frega? Eh lo so, ma c'è il tipo timido che potevi usare. Ah già. <ride> Vola, idiota. Entra. Niente qui. Entra, molto Ok, andiamo. Entra, cicciu. Ok, qua Ora muori. dobbiamo prendere tutto. Uh, qui, credo. Era così, sì, dobbiamo prendere tutto così sparisce questo mazzapendolo e ci dà danno Un Mazzapendolo Aspetta, un attimo, un controllo veloce, ok Oddio, con il fatto che non si può fare una, uno schianto sì, sì. a terra qui Si può invece Ah, è vero <ride> Mazzapendolo ma sapendo, dire quelli del. del 98. Impossibile, vuoi dire? Del 9 eh, impossibile? Eh? Del 9 mio. Non ho capito cosa stai dicendo. 9 impossibile, ma E perché il 9 impossibile? Che vuol dire? Perché è impossibile? Il 98 8 era impossibile, non credo proprio, era uno okay. dei più Fiora. facili. E poi Pensi non sai neanche di cosa sto parlando. Non so benissimo di che stai parlando. Smetti di fare il grasso. Ah, ha preso danno. No, è morto. sono morto. Chissà cosa potrò fare. Morire. Timbro, Timbro, Timbro. numero due. Numero due. Abbiamo pochissimi soldi, ma tanto non ci serviranno più in tutto il gioco. Quindi... Eh. Pochissimo. Ma stai scherzando? rispetto a quelli che avevamo prima avevamo raggiunto i 200.000 no, a un certo non punto non per nulla proprio ok uh, si va avanti sotto non c'era nulla vero sotto era la cosa uh, okay, che manca, manca un coso si sì, sta tutto qui sotto non c'è nulla è tutto qui How about no, instead? Instead of what? Yes Ciao Marco Ci vediamo E' eh, l'ultimo gomitolo Abbiamo Ci mancano due timbri Marco Come facciamo? Ah per questo non volevo fare Sto livello <ride> Ah ecco Era questa? Si sì. Uno Ok, questo è uno. Ah Eccolo. Perfetto. Eh, ci vediamo alla fine del livello. No. no. In questo senso, intendo. Allora, Bene, avete già ho visto eh. tutti i timbri e tutte le cose. Non, non lo finiamo nemmeno il livello. Siamo così de demotivati. <ride> Dopo tutto, tutto il tempo che, che perdiamo per Yoshi. Ma l'abbiamo finita e dobbiamo comunque rifarlo. Mettiti pure tu la sfilla Ma che se ne frega? Tu mettitela. Beh. Così almeno se non ci sono, tu puoi comunque vedere le cose. Ssh. No. Cattivo. Portami un bicchiere. No. <ride> Anzi, mi porta solo. Yay, un livello che non è brutto, penso. Ah, questo livello l'abbiamo fatto tre volte. Nah. Un, uno è per il. era per completarlo, il secondo per il nemico. No, nah, l'abbiamo fatto quattro volte. Vai. Cioè io l'ho fatto quattro volte perché non avevo preso neanche la vita in questo. Ah New boost. No. Vieni. Yeah, yeah. Ah, wow, thanks Timbro Timbro no. Wow, che mira Ok, prendi quello no, che fortuna No, è una mira potentissima Dai, quello non c'ha un timbro Però prendi. sapete che c'è Prendi, oh, eh, madonna mia. No, Che timbro che sei Lì un timbro, prendilo. E ora boh lancia un coso sotto. Lancia, lancia un coso su quello. malissimo l'hai preso Ma che servi? Non vedi che è perfezione. Certo. Oh, no, Tanto sta che parte. se frega siamo punto di non ritorno. <ride> e comunque me lo ricordo, non lo è, non è un No, non le ombrelli. E qui c'erano timbri. Vabbè, nel caso non li prendiamo sapete dove stanno. Allora. Stanno qui. Vedete, che <ride> stanno. Qualsiasi timbro che abbiamo perso sta qui. Ma oh, già è vero, Dio. dobbiamo tenere premuto per volare. Perché vai indietro? Perché avevo preso il timbro. Hai perso o avevi preso? Preso. Era eh, no, perché torni indietro, stai? Per ripreso. prenderlo. Quindi c'è un timbro, prendi. Non ho capito. Basta, c'è. C'era un timbro eh, che ho mancato e l'ho preso. Allora potevi dire avevo perso il timbro Invece no, poi ripreso e poi iniziare una discussione inutile Tu non iniziata per niente, potevi stare in Ecco eh, vedi non posso tornare, ok Bene qua sì, ci sono, sono timbri tanti No solo l'ultimo è l'avete timbro visto. Quello è un timbro L'avete visto insomma <ride> ah, ah, aia. Salta No davvero, pensavo di poter volare La risposta è sì Sì lo puoi avevo uno di vita vabbè lì c'è un timbro l'avete visto e qui c'è altra roba tra cui un fiore di cui lì c'è un timbro di cui però dall'altro canto no ah non, non pensavo fosse un, un, un, un muro mm. <ride> Voglio più vita. <ride> <ride> ok, Saddi Cheats. Vabbè, tanto qui stava il checkpoint. Congratulatamente Ti piace che possiamo suicidarci quanto vogliamo. Ah, perché prima non possiamo farlo? Mm. E più mi hai detto tu ieri in confidenza Mimini. con le telecamere spente <ride> <ride> grazie per esserti sacrificato per non avermi sprecato T'ho ho fregato marco moglie ah Luigi. no tu sarai oh. il tubo il tubo è parte di te marco non sei il parte il tubo, tubo è parte di me No, non mi piacciono i i, i, i verbi, trans, i, i, Vabbè, i verbi lì, passivi. Lì. Non mi piacciono. Posso bloccare i cannoni? Posso scoperto. Wow. Sì, no, ma. non è affatto quello che abbiamo fatto nella battaglia boss contro alla grande sei Che non abbiamo ancora fatto, quindi zitto. Ah già. Idiota, ma no. Nel prossimo episodio Alla Grande sei. Zitto <ride> Tanto si sa che è alla grande, lo, lo sappiamo benissimo. È vero, che ne Invece sai sì, che lo sanno tutti. Lo, lo sanno e tutti. Marco sono full vita. Nei, nei mondi pari è alla grande, nei, nei mondi dispari è il monti mollo. Tanto da uh, un monti mollo nel, nel mondo basta. 1, nel mondo 3, nel mondo 5. Basta, basta. Alla non grande, nel sapere. mondo 2, nel mondo 4, forse nel mondo 6. Non hai capito che non frega nessuno in che mondi pari o dispari sta una cosa. Ah comunque ricordiamoci che il timbro non l'ho preso Perché non ci andava <ride> No Volevo prendere la Jarro Direttamente la fascia Vai continua a farmi rimbalzare ehi quiamocene qui. Niente Non lo ricordo Ok Meglio <ride> Bene ora andiamo no no no no no no no Prima qui qui sta un Slawa mm, devi anche lasciarmi allora che hai fatto io con i... Il... eh? ehi hey, tutti i miei gomitoli li sta roba qui. lasciami! cioè gomito no gli... ti, man gli... ti, ti mando io ecco Ma vai esplora dorad esplora ero full vite, per colpa tua mo sono un, una frazione della mia Fultima. potenza <ride> Una frazione della mia potenza originale L'importante è che non prendiamo tutti i timbri Perché se li abbiamo presi vuol dire che nel, nel livello ce ne sono 20 mm -hmm. E vuol dire che dobbiamo rifare un'altra parte Solo per quello Tipo il timbro segreto in ogni livello come trovarlo? questi <ride> animali fantastici? No, insomma. Non mi Ab non, non abbiamo il copyright su quello. Silenzio! Perché non mi lasci in pace? Sì. Perché no? Non mi lasci in pace? Muori, mia vita. yay, mia morte. Vai là sotto e prendi il danno so. Yay, abbiamo preso tutti i fiori ma anche no Yay, abbiamo preso tutte le vite ma anche no Yay, abbiamo risolto tutti i puzzle Zitto. ma anche no <ride> Bene ora dobbiamo fare l'infinito plotter no, che non Ecco no, Yey abbiamo preso tutti i timbri ma anche no Aiuto sto morendo Aiuto stai morendo Ma anche no <ride> Double kill, let's go sì, Triple, mi... tripla, oh mamma mia la tripletta Sono potentissimo, sono l'essere più immortale di questo universo Muori, muore, vai <ride> via no. Sei molto useless in my opinion E ora prendiamo l'ultimo gomitolo del livello Cioè, no Vabbè, sapete che sta lì Too bad No, lo voglio prendere <ride> Si prende con il pallotto solo che noi siamo andati troppo veloci è il primo livello completato in questo, in questo episodio Sì L'altro non conta perché non siamo arrivati all'arrivo eh sì. eh. eh. no, Bene, ultimo livello e poi addio Per sempre, eh. perché su Let's Play noi l'abbiamo finito L'abbiamo <ride> no, eh no. già finito Non vogliamo più aprire sto gioco, mai più se ci, Manco se ci pagano, cioè a me se pagano sì, ci gioco di nuovo ma deve essere tanto Quanto ci stanno già pagando per giocarci la prima volta no. Non è vero, visto che non, la mote, non monetizziamo Spilla, Marco Ah, già uh, Com'era questo? Non me lo ricordo affatto Non ne ho la più si fallida Si fa così, Marco Si fa così idea. Fuga fu Oh, no mm -hmm. Mi è venuta un'idea mm -hmm. migliore Visto che abbiamo soldi da spendere mm -hmm. Questo è l'ultimo livello che faremo in tutto il gioco Sì, è io che posso vedere le cose, non posso. Non mi interessa. Non c'è nulla dentro là, non si può fare. Bene, come prendiamo tutto qui? Oh. Lava. Vai, innanzitutto fai questo. Grazie signore. Ora boh, andiamo qui, all'inizio. Uh, questo livello ha più vie, ce ne sono no. tre. E. Bisogna farle tutte, di... non ha più vie. E eh sì, dobbiamo farle tutte però dobbiamo farle a turni. Quindi ora andiamo prima nella, nella via uh, di giù. Destra giù. Qui c'è sinistra e destra su. E eh, destra su, eh, destra giù. mo no, la stiamo facendo. No, sinistra giù. Su. S sinistra un'unica via. A sì, staremo a vedere quando prenderò questo danno. Eh? No. E eh, eh, mo come pensi di fare? Questo signor. È. Signor so grasso io. Timbro Io faccio finta di avere il tuo stesso potere quindi vado, vado, vado in mezzo alla lava senza <ride> Intanto ti sei appena fatto prendere danno Penso Ti ho fatto sei la che, bua ti sei, la ti sei appena fatto la bua No Ah ti ho preso Timbro Prendi tutti questi muoviti La lava mi spinge e Allora E allora è cattivo GG Marco GG GG dai miei tizi. GG nome troppo lungo che, che è difficile da dire come vocativo. Allora, cioè, mamme, Che cosa? Vocativo in latino, volevo dire eh, eh, complemento di vocazione. Sempre a parlare, ma no. Che noia sei. Che noia questi commentari, ma no, dobbiamo vederci i video senza commentari. <ride> vabbè, avete visto cosa sta avendo? No, no, no. no. Uh, neanche si vedeva il timbro perché non si illumina visto che Sì sei che si è illuminato, sta là. Ah, è vero, è segnato perché l'abbiamo già preso. Vabbè, ecco il timbro e lì c'è un coso. Prendi tutto, prendi tutto. Shh. Questo è l'ultimo livello, non spenderemo e mai più tu? soldi no, in questo non gioco. Ma hai capito? Ci sta altra roba. Non c'è altra roba, stupido. Sono segnati i timbri. Com'è Dumbo Questo signore <ride> perché sono stupido scusa? <ride> Cosa ho fatto? Sei sì, Dumbo, punto Anche detto Dumbo <ride> Dumbo No Dumbo <ride> per Perché l'hanno chiamato Dumbo allora? Perché, perché in inglese stupido. vuol dire stupido Perché è stupido <ride> Lì come ci arriviamo eh? Quella è la parte di su Sì signor sì. So Grasso io Tecnicamente potremmo già finire il livello ma no. No, mio, come grosso. Ora andiamo a sinistra. Sinistra o? No, su? destra su. Ok. Eh praticamente la destra però non dobbiamo andare su quel passaggio. Dobbiamo andare qui prima. Ok, timbro qui e timbro qui. Quindi <susurr> vabbè. Ehm. Se mi ricordo per quante volte abbiamo fatto questa parte? Sì, ora muoviti. Sono un genio, guarda. Guarda che schifo. Mia vita, così almeno sopravvi un altro colpo <ride> Il buffer, signore, il buffer momentaneo Bene, ora abbiamo finito destra, su, ci manca solo sinistra Bonk Veramente è quattro parti, visto ah. che c'è pure la parte finale ah. Se la parte finale cos'è è scappare dalla lava, punto Ok, timbro lì, ora c'è la, la parte, parte finale, anche se anche ah. qui è scappare dalla lava Ok, poi c'è timbro qui Poi c'è timbro qui Fiore Marco, uh, il fiore chi se ne frega, prendiamo questo. Grazie Marco, stavo per prendere quello. Il fiore chi se ne frega e poi prende un coso con le vite. Marco! Speedrunning, yay! Entraci. Speedrun 100% livello, un livello di io. No, silenzio. solo uno. Silenzio, basta, basta, basta. Di qua. Ah, è vero, qui si va avanti Cioè, non lo so se si va avanti Andiamo sì. a controllare No, no, no, andiamo a controllare, non si va avanti lì Cioè, non si va avanti qui Vieni, se non muoio Ok, lì non si andava avanti Si andava L'ho appena testato con gli... Qui si va avanti L'ho appena testato con gli occhi. Lì sta... Vedete qui sotto? Qui sta un fiore, solo che ora non lo possiamo più raggiungere Ah, ah Marco è lento, ecco Esplanazione. Esplanazione. un'ica esclamazione Esplanazione. L'unica esclamazione più stupida che ho detto. Ah, che schivato. E lasciami no. <ride> sopra non c'è niente. Abbiamo già controllato per parola di Marco. Stupida parola, tra l'altro. Qui c'è timbro, Marco. Non ho morto. capito cosa, qual è il tuo punto. Che, che vuol dire sopra non sta niente? Siamo già, di... da... Siamo già andati a controllare perché tu eh sì, mi stressavi so. e non c'era nulla Va bene Ma non serve, non serve insultare per questo Sì, mi stai cioè... stressando <ride> È un insulto dire che qualcuno ti stressa No, è un insulto dire che la mia parola è stupida Parola di... E ora? Non possiamo prendermi la porta Certo No, quella di soffio intorno Chi se ne frega, tanto abbiamo già perso tutto Ma A me piace alla porta e ora bisogna no. correre. Io sto so. Tu sei sopra i in mech, intanto io sono okay, in quello lo, prende, quello lo prende Marco. <ride> okay, non lo prende, non lo prende nessuno. Bene, nemmeno io a quanto No, arrivo, arrivo. Si. Sì. Bene, uh, poi lì non c'è niente. Poi lì c'è un timbro. L'ultimo timbro, l'abbiamo perseguita. C'è un diciamo. gomito, non mi interessa. E eh, niente, finiamo il coso. Oh, entra, madonna. Siamo ti la schiacciare, altro che. <ride> Uf. Yay, abbiamo preso tutti i fiori Fini gioco Sì <ride> Perché dobbiamo finire il gioco così? <ride> Io chiudo sul mini gioco No non lo fare Dobbiamo far vedere che abbiamo preso tutto Bene nel, nel prossimo episodio faremo l, l, dal 6-4 eccetera eccetera Aspetta Ma tanto noi li abbiamo già fatti quindi eh. Che tagli un mezzo secondo Dobbiamo fare vedere quali Yoshi si sbloccavano in questo livello almeno cioè. Ma se si sono già visti no, no no magari uno non ci ha prestato attenzione Vabbè non prendere niente così il tempo finisce subito Io voglio andare subito su Quindi se prendo le cose il tempo aumenta per qualche tempo Eh sera. sì, è eh, non le prendere No io le voglio prendere Se prendo tutto mi aumenta un sacco Andiamo tipo. al coso di Yoshi per fare vedere i No, le cose, Che li abbiamo modificati tutti Vabbè eh ma andiamo all'isola degli Yoshi? No. Si sì. um, no, La no. casetta degli Yoshi volevo dire sì. Stanno davanti a livello quelli che dobbiamo fare. Che ne sai? Magari li abbiamo pure cambiati Bene No comunque sono questi <ride> Inutile Bene quindi si sbloccava questo Yoshi qui brutto Questo Yoshi qui brutto e questo Yoshi qui brutto Sono tutti brutti Fine dell'episodio ci vediamo alla prossima oh, Ehi ma guarda lì c'è uno Yoshi Platinum No chi silenzio sa perché. Silenzio <ride> Bene, ci vediamo alla prossima dove faremo livello 646566, quindi alla prossima, sì. ciao!